buongiorno grazie per, buongiorno, per aver buongiorno parte a questa intervista io inizierei buongiorno. con farti due domande molto semplici per permetterti di presentarti come stai e cosa fai in toscano allora io sono eh, dunque Carlo Anzani sono real estate presso l'agenzia titolare dell'agenzia di erba e il mio lavoro è incentrato sul territorio di erba eh, niente, Siamo rientrati da, questa, da questo lockdown con eh, uno spirito sicuramente pronto per ripartire con tanta energia perché abbiamo comunque lavorato da casa grazie alla struttura toscana quindi sicuramente l'attività si è rallentata un attimo rispetto all'attività lavorativa normale in ufficio però abbiamo comunque lavorato e portato a casa anche dei risultati assolutamente grazie alla struttura toscana, al gruppo toscano che ci è sempre stato in aiuto qual è il tuo bilancio di questo periodo di lavoro da casa? Allora, sicuramente i primi giorni del, del lockdown sono stati giorni un po' così di smarrimento. Poi abbiamo fatto videochiamate, parlato con clienti, effettuato comunque ribassi, acquisizioni e sono sempre stato in contatto con i proprietari degli appartamenti che gestisco. Quindi il mio periodo di smart working è stato proficuo. Eh, sicuramente da questo periodo ci si poteva aspettare magari una fase diciamo, yes, di rallentamento perché poi non ci siamo mai fermati in realtà. O anche perché durante questa fase hai sperimentato sicuramente delle nuove modalità di lavoro con gli strumenti che l'azienda ha fornito. Quindi quali sono quelli che hai trovato più utili e quelli che continuerai a utilizzare in futuro? No, allora, sicuramente la prima delle videochiamate e soprattutto per immobili vuoti cui i proprietari risiedono fuori comune. Quindi la videochiamata può essere sicuramente molto utile come molto utili saranno ancora tutto quello che riguarda la modulistica editabile, per non parlare poi dei virtual tour, che quello è il futuro, il virtual tour è sicuramente una carta vincente, assolutamente. Probabilmente avrei anche seguito i, i webinar che abbiamo fatto sì. per quanto riguarda... Non me ne sono perso uno, non me ne sono perso uno. Come li hai trovati? Assolutamente sempre molto interessanti, non si finisce mai di imparare, quindi benvengano i webinar, la scala per arrivare in alto è lunga e ha sempre un gradino in più. Eh, quindi, superata la fase di lockdown, Passiamo a quella del 4 maggio e quindi io ti chiedo come ti sei organizzato tu personalmente per la riapertura e come procede il tuo lavoro dalla, dalla riapertura? Sì, abbiamo seguito tutte le procedure dettate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ci abbiamo provveduto a sanificare gli ambienti, abbiamo comprato tutta una serie di mascherine, guanti, calzari per effettuare gli appuntamenti, per incontrare i nostri proprietari degli immobili. Ci siamo organizzati con classici cosiddetti, dispositivi di protezione individuale per ripartire in piena sicurezza e svolgere il nostro lavoro finalmente dall'ufficio. A spostarsi anche, anche solo per cambiare stanza, sì. <ride> dalla casa all'ufficio. <ride> Quindi uh, da in questa prima settimana alla riapertura arrivano richieste di vendita, cioè come vi siete organizzati poi nella gestione concreta, quella pratica degli appuntamenti? Cioè, ci stiamo organizzando per quanto riguarda la gestione degli appuntamenti, fornendo ai nostri clienti tutta una serie di dispositivi di protezione individuale, mascherine, guanti, calzari. Facciamo vedere comunque che siamo un'azienda attenta alla sicurezza sia nostra personale sia dei clienti. È una dimostrazione ancora di più del, della forza del gruppo Toscano. Quindi, stando in contatto con i clienti, avrai notato un cambio nelle esigenze abitative, probabilmente. Non so, c'è stata una richiesta diversa, sono cambiate proprio le esigenze dei clienti. Si è rivalutato notevolmente nelle richieste eh, le abitazioni che hanno un giardino, un balcone, meglio se abbastanza grande, in modo da permettere un pochino di vita all'aria aperta, quindi sicuramente eh, le persone che ora sono alla ricerca di un immobile privilegiano sicuramente immobili con eh, balconi eh, o giardini, comunque un'area esterna, eh, senza uno spazio esterno è un... Uh, in questa fase di stato stato anno, molto però durato. sicuramente pesante. Um, secondo te qual è la tipologia di immobile più richiesta in questo momento? fondamentalmente sono sempre bilocali o trilocali diciamo che il trilocale uh, sta prendendo sempre più piede nel senso perché il trilocale è un po visto anche come l'immobile di più vivibile diciamo che il trilocale è la prima tipologia più richiesta a seguire il bilocale con i proprietari degli appartamenti come vi state organizzando uh, sto puntando sulle videochiamate perché comunque ritengo che sia il futuro comunque molte persone Uh, preferiscono ancora incontrarsi direttamente allora si incontrano le persone magari in, no, in spazi esterni mantenendo le distanze di sicurezza uh, si fa capire al, al proprietario che siamo attenti anche alla sua sicurezza quindi uh, a questo punto io passerei a una fase dell'intervista in cui ci rivolgiamo ai clienti la mia domanda che ti faccio è sul cosa consiglieresti chi ha, ha l'esigenza di vendere casa e deve farlo ora? Allora, eh, io consiglierei di non perdere tempo di affidarsi a persone serie, persone che sanno eh, vendere gli immobili, sanno fare il loro lavoro, sono adeguati, sono all'avanguardia dal punto di vista tecnologico per vendere l'immobile in tempi relativamente brevi, eh, consoni al mercato e sicuramente al prezzo migliore possibile cosa consigliamo a chi vuole acquistare casa, chi magari chi ha esigenza di acquistare casa in questo momento, come si deve muovere e cosa dovrebbe fare? Eh, io consiglio alle persone che vogliono acquistare di non rinunciare ai propri sogni, affidarsi appunto anche eh, nell'acquisto nell di un immobile a persone competenti che lo possono seguire per il meglio nella, nella visione delle case, che lo possono consigliare, sicuramente cercare gli immobili giusti per le loro uh, esigenze è bello investire in qualcosa di proprio assolutamente sì poi sai cosa noi come gruppo toscano possiamo seguire anche le persone che acquistano una casa con una consulenza per il rilascio del mutuo noi li seguiamo li facciamo seguire dai nostri consulenti li seguiamo fino alla stipula del mutuo Ogni anno abbiamo avuto l'abitudine a guardare l'anno precedente per sapere come si sarebbe voluto quello successivo, ti chiedo cosa ti aspetti nei prossimi mesi dal mercato immobiliare? È eh, una bella domanda, eh, sarà sicuramente una scommessa nel senso che sicuramente bisognerà lavorare sodo, bisog secondo me... Eh, può essere che ci sia un calo nelle compravendite proprio perché qualche persona avrà dei dubbi al momento i prezzi stanno eh, rimanendo abbastanza fermi è proprio per questo che noi consigliamo ai nostri proprietari che stanno decidendo di vendere l'immobile di non aspettare ma partire in tempo eh, e non aspettare i mesi successivi, i mesi futuri perché i mesi futuri potrebbero avere qualche incognita Secondo me, però, grossi scossoni non ci saranno anche perché, come hanno riferito tanti economisti, questa è soprattutto una crisi sanitaria. Va benissimo, Carlo. Io ti ringrazio per il tempo che ci hai concesso. Ci mancherebbe per, per questa intervista. E niente, ti auguro buon Spero lavoro. Spero che sia andato tutto bene. Poi mi affido a te per.